Un'altra falsa dottrina che è stata introdotta in molte chiese è quella del ministero pastorale femminile. Dato che nella società moderna, a differenza del passato, la donna ha acquistato con il passare del tempo un ruolo sempre più importante nella politica e nel governo, ricoprendo le posizioni più importanti, anche le donne nella chiesa del Signore hanno cambiato le loro ambizioni desiderando posti di governo nelle comunità che Dio ha assegnato all'uomo. In molte parti del mondo e anche in Italia, molte donne sono state nominate o si sono autoproclamate pastore o addirittura apostolo, predicando, governando e insegnando la dottrina nelle chiese. Ma secondo la Bibbia, Può la donna avere il ministero di apostolo o pastore e quindi una posizione di governo all'interno della Chiesa? La risposta è no. Dio ha creato Adamo ed Eva con pari dignità ma con ruoli diversi. Adamo fu creato per primo perché avesse il ruolo di autorità sulla terra. Poi fu creata Eva con il ruolo di aiuto convenevole. Eva non rispettò l'ordine di Dio e l'autorità del marito prese la decisione di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male e convinse anche Adamo a mangiarne. Tutti conosciamo le conseguenze. È da notare che il diavolo scelse chi dei due era più vulnerabile alla seduzione, cioè Eva. Quindi, per costituzione, la donna è più portata ad essere sedotta. Per Dio, anche dopo il peccato, il ruolo della donna non è cambiato. È sempre l'aiuto convenevole del marito. Nel Nuovo Testamento Gesù mantenne questo principio e non scelse mai donne nel ministero, ma scelse dodici apostoli uomini e mandò in missione 70 discepoli uomini. Nelle sue epistole, Paolo descrive molto bene chi è il ruolo di governo all'interno della famiglia e della chiesa, specificandone i requisiti: in famiglia. Efesini 5,22-24. «Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed Egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai mariti, in ogni cosa». 1 Corinzi 11.3 Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Queste scritture mostrano chiaramente che Dio ha costituito l'uomo come capo famiglia con il ruolo di governo e la donna come aiuto convenevole in piena sottomissione al marito. E in chiesa? In chiesa è lo stesso. Prima Timoteo 3, 1, Questa parola è sicura. «Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro». Ma se uno non sa governare bene la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Tito 1, 5-9 Per questa ragione ti ho lasciato a Creta affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città come ti ho ordinato. Ciascuno di loro sia irreprensibile, marito di una sola moglie e abbia figli fedeli che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, deve essere irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, che ritenga fermamente l'insegnamento secondo la fedele parola per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Il Signore ha assegnato il ruolo di governo e di insegnamento all'uomo che deve avere come requisito quello di essere sposato, con figli ed essere integro sia spiritualmente che moralmente. Ma a chi possono insegnare le donne? La risposta è in Tito 2, 3, 5. Parimenti, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante, non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre del bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i propri figli, a essere assennate, caste, dedite ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. La donna può insegnare ad altre donne la parola di Dio per amare i mariti e i figli ed essere sottomesse. Può anche insegnare alla scuola domenicale e collaborare con il marito nella cura delle coppie, oltre a collaborare in tutte le altre attività che si svolgono in chiesa. Ma cosa dice la Bibbia alle donne che desiderano un posto di pastore di governo all'interno della chiesa? Leggiamo 1 Timoteo 2, 11-15 «La donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva, e non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli se perseverà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia». Alla donna è proibito insegnare in pubblico nella chiesa ed esercitare autorità sull'uomo. Quindi non può avere ruoli di governo. Paolo spiega anche il motivo. Dio ha creato prima Adamo e poi Eva come aiuto convenevole affinché gli fosse sottomessa. Chi cadde per prima nel peccato essendo stata sedotta fu Eva. Questo ci fa capire che la donna è più soggetta alla seduzione del diavolo per avere False rivelazioni e introdurre false dottrine nella Chiesa. Un esempio molto eloquente lo troviamo in Apocalisse 2, 20 23. Ma ho alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna, Jezebel, che si dice profetessa, di insegnare di sedurre i miei servi, inducendogli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo per ravvedersi dalla sua fornicazione, ma lei non si è ravveduta. Ecco, io la getto in un letto di sofferenze e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione se non si ravvedono dalle loro opere. E farò perire con la morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le reni e i cuori e renderò a ciascuno di voi secondo le sue opere». Gesù riprende l'anziano di questa chiesa perché ad una donna che si era autonominata profeta e che aveva lo stesso spirito di Jezebel, veniva permesso di insegnare e di introdurre false dottrine che seducevano e portavano i credenti nel peccato senza accorgersene. Nell'Antico Testamento Jezebel era la moglie di Achab re d'Israele. Donna perfida, ambiziosa e idolatra, sfruttò la debolezza del marito, inducendolo a fare la sua volontà. Jezebel convinse Acab ad abbandonare l'adorazione di Dio per introdurre in Israele l'adorazione di Baal e Astarte esterminò i profeti di Dio. Se Gesù paragona questa donna a Jezebel è perché, come Jezebel, era ambiziosa e senza scrupoli. Non curandosi della parola di Dio, si era arrogata una posizione di autorità che non le spettava e insegnava nuove false dottrine che portavano i servi del Signore nel peccato. Le donne che oggi ricoprono il ruolo di apostolo o di pastore e quindi di governo nella Chiesa non sono nella volontà di Dio. Quelle che si disinteressano dell'ordine di Dio che comanda di non governare e di non insegnare a causa della natura della donna più soggetta alla seduzione, diventano possibili canali attraverso i quali il nemico può invertire l'ordine di Dio e corrompere la sana dottrina all'interno della Chiesa. Un esempio molto eloquente lo abbiamo proprio qui in Italia. La persona di cui parleremo si chiama Roslyn Faccio.